La prima notizia di oggi riguarda l'EcoBonus Auto 2022 con la documentazione necessaria in vista del 2 novembre. Si passa poi al bonus casa in scadenza il 31 dicembre 2022 dai mobili al super bonus. E poi i fondi di solidarietà dal Ministero del Lavoro, le istruzioni per l'adeguamento entro il 31 dicembre. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'accertamento con adesione, definizione normativa di riferimento. Infine un'occhiata all'economia a partire dalla pagina dedicata dal Corriere.it. Partiamo subito dall'Ecobonus Auto 2022, la documentazione necessaria in vista del 2 novembre, il giorno dell'apertura delle nuove prenotazioni per auto elettriche e ibride plug-in. La documentazione per la domanda di accesso al contributo è allegata alla circolare del MISE del 19 ottobre i documenti devono essere scaricati compilati e inviati al venditore il quale poi li inserisce nella piattaforma requisiti importi e documentazione sono all'interno dell'articolo che eh, appunto riguarda l'ecobonus auto 2022 con la circolare del 19 ottobre scorso del ministero dello sviluppo economico è stata individuata la data per l'apertura delle nuove prenotazioni dell'incentivo all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, nello specifico sono ripartiti gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride plug-in per persone fisiche e persone giuridiche che svolgono attività di noleggio con finalità commerciali. La documentazione da preparare in vista dell'apertura della nuova finestra delle agevolazioni che prenderà il via il 2 novembre prossimo Dipende dai soggetti che intendono richiedere lo sconto tramite i concessionari. I documenti una volta scaricati devono essere compilati e forniti al venditore che a sua volta dovrà inserirli nella piattaforma per la prenotazione. L'elenco riguarda la dichiarazione ISEE del nucleo familiare, la dichiarazione di mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi e la dichiarazione di autonoleggio e mantenimento della proprietà sono scaricabili in formato Word dagli appositi eh, box e eh, devono essere poi presentati dai soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione. Il primo riguarda i soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro, gli altri due invece riguardano le persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali diverse dal car sharing. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con i bonus casa in scadenza al 31 dicembre 2022 dai mobili al super bonus. è di Anna Maria D'Andrea Bonus case in scadenza il 31 dicembre 2022. Senza proroga bisognerà salutare l'agevolazione per i mutui degli under 36, il super bonus per le unifamiliari e tra gli altri il limite di spesa più alto per mobili ed elettrodomestici. In attesa di novità il punto sulle agevolazioni alle battute finali all'interno dell'articolo. Per i bonus casa si avvicina quindi la scadenza del 31 dicembre 2022 data da monitorare ai fini dell'accesso di numerose agevolazioni fiscali in materia di edilizia ma non solo in attesa della messa a punto della legge di bilancio 2023 bisogna evidenziare quali sono le opportunità da cogliere e le scadenze da monitorare. Sul fronte dei bonus casa la scorsa manovra ha previsto una proroga pluriennale per le più importanti agevolazioni, il bonus ristrutturazione e l'ecobonus che sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2024. La proroga ampia lascia però fuori alcune importanti agevolazioni, ovvero il super bonus per le unifamiliari che in scadenza il 31 dicembre 2022 il bonus facciata è il 60% e al limite di spesa relativo al bonus mobili. Tutti i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con i fondi di solidarietà dal Ministero del Lavoro, le istruzioni per l'adeguamento entro il 31 dicembre, l'articolo di Francesco Rodorigo il Ministero del Lavoro tramite la circolare numero 20 del 21 ottobre 2022 fornisce tutti i chiarimenti in relazione all'adeguamento dei fondi di solidarietà entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario i datori di lavoro del settore confluiranno nel fondo integrazione salariale dal primo gennaio proseguiamo con l'accertamento con adesione definizione normativa di riferimento l'articolo di Gianfranco antico cos'è l'accertamento con adesione ed in quali casi può essere utilizzato all'interno del pezzo è presente un'analisi dettagliata della definizione della normativa di riferimento e delle diverse regole della procedura Proseguiamo infine con l'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre su casa prezzi in aumento e tassi in rialzo dove conviene comprare città per città e poi i numeri del giorno più 3,9% riguarda la Cina il PIL risale a 3,9% ma sotto l'obiettivo 2022 panico in borsa a Hong Kong e poi 5G in Italia la nuova rete mobile è quasi in realtà l'analisi di costi e eh, offerte e eh, il whatever it takes industria europea nelle mani di Biden, così il potere si sposta verso l'America. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda il deficit, debito e sussidi, chiamiamoli così con il loro vero nome è di Alberto Mingardi ed è nella sezione analisi riguarda appunto l'analisi delle parole che vengono utilizzate per definire lo scenario economico attuale nel pezzo si riflette quindi sui corretti termini che dovrebbero essere utilizzati dandone ovviamente motivazione per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui io vi ringrazio